Il giornalista dell'Espresso ehm, quando ha parlato delle donne che comunque si suicidano con l'acido, è ecco, è una realtà di cui noi non siamo molto diciamo, a conoscenza, nel senso che ci chiedevamo se effettivamente è una cosa che si, che si tiene nascosta, ma che è comunque è una realtà che esiste. Cioè noi sappiamo di qualche caso eh, di donne che comunque vengono mh, eh, diciamo, suicidate fra virgolette, ma non pensavamo che fosse un problema così generalizzato, cioè che comunque le donne che comunque vogliono eh, uscire da questa situazione poi abbiano comunque una, cioè una fine come questa. insomma, Questo ci ha lasciato un po' sconcertate, nel senso che comunque pensavamo che fossero dei casi limiti che non fosse in effetti la la normale insomma fine di una donna che comunque vuole ribellarsi a questo stato di cose.